a vedere niente. Come facciamo a sapere se è la direzione giusta? Forse Aoki ha ragione. Non possiamo fare niente. Un attimo. Non lo sentite. È come del solletico dentro le ossa. In un giorno senza giorno la luce non avrà più luce. Ma i guardiani combatteranno per noi. C'è ancora speranza. Forza, guardiani! È così che si fa, ragazzo mio. Sì, coraggio, Riff! Fuoco! Loro non mi hanno abbandonata Siamo ancora qui, Voidus Con molta più energia di sempre Siamo pronti a combattere Sarà veramente entusiasmante I castelli degli elementi Come siete riusciti a... Noi non ci arrendiamo, Voidus Gormiti, potenza degli elementi Energia del fuoco Potere del ghiaccio Forza della roccia! Combatti! Kerion! Draetion! Helios! Titano! Un momento, siamo riusciti ad evocare i quattro Lord! Davvero notevole, guardiani! I castelli degli elementi sono simboli di speranza. Quello che avete fatto è stata la scelta giusta. Sciocchi! Come potete allearvi con i guardiani? I gormiani ci hanno traditi! No, Voidus! Tu hai tradito te stesso quando hai respinto la luce! Giuro che vi annienterò! Forza, guardiani! Dateci la vostra energia! Ah! Vortice folgorante! Raggio polare! Magma Blast! Ah! Pewdie Quake! Sì! L'abbiamo in pugno! Mister Distruggo Tutto sta per mangiare la polvere! Non cantate vittoria troppo presto! Volete vedere come distruggerò la luce? Ha portato l'Elestar! Ah. Preparatevi ad essere annientati! Evocate tutti i corniti. <frile> Chagma Blast! Ah! Ah! Raggio volare! Ah! Fury oh! Non può finire così! Non potete contrastare l'oscurità! Ah! Luce di Gorm! È finita! Ce l'abbiamo fatta! Sì! sì! Sì! Sì! abbiamo ripreso l'Elestar! I Darkan non riusciranno mai più a tornare a Gorn. Matey.